E dulcis in fundo quello che vi ho già accenato prima, la famosa norma della direttiva copyright, che tutti avevano salutato come liberatoria, perché hanno detto: ah, finalmente ci siamo, ci siamo eh, liberati <ride> del, del, dell'articolo 107 e 108, codice beni culturali. Perché leggendo l'articolo 14 della, direttiva, della nuova direttiva copyright, tutti hanno detto: beh. Eh, scritta per come, per come è scritta sarà obbligato no, il nostro legislatore a mettere le mani anche sull'articolo 107 e 108. Dice, vedete, gli stati membri, perché allora le direttive sono rivolte agli stati, rivolte agli stati membri dell'Unione Europea, quindi gli stati membri provvedono a che alla scadenza della durata di protezione di un'opera dell'arte visiva, quindi quadri, sculture,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 di un quadro, di una scultura quindi riproduzioni fedeli potremmo dire, riproduzioni in cui il fotografo non aggiunge una sua attività creativa l'abbiamo già spiegato prima se io prendo una scultura e la metto in un certo contesto le luci in un certo modo e ci metto del mio può essere una foto creativa quindi esce da quest'ambito ma tutte le foto di mera riproduzione quindi bidimensionali e eh, eh, diciamo e, e, e assettiche ecco, potremmo dire usare questo, e fredde e assettiche in cui l'autore eh, scusate il fotografo non è un autore ma è un semplice riproduttore non dovrebbero avere un ulteriore diritto cioè il fotografo quindi non ha più neanche il diritto che abbiamo visto nell'articolo 87 nella definizione dell'articolo 87 quindi un fotografo che fa di lavoro va a fare le foto nei musei viene pagato per le sue ore di lavoro ma poi non, non deve fare una cessione del diritto perché l'articolo 14 ha escluso questa, questa, questa possibilità e, ehm, e nota, vedete qua sotto, diceva che nonostante questo articolo il legislatore italiano nel recepire la direttiva non ha voluto modificare le norme del codice dei beni culturali, Cioè ha inserito all'interno all della, della, della, della, della legge sul diritto d'autore un, un articolo che non fa altro che copia e incollare, cioè se lo leggete sembra la parafrasi neanche parafrasi, proprio la, la, la riproduzione pedistica di, delle parole legislatore dell europeo e poi alla fine aggiunge dicendo aggiunge un punto qua e dice eh, restano ferme le norme del codice bene culturale, tutti siamo rimasti pietrificati da sta cosa, ma come? ma quindi, eh, quindi questa è stata una scelta chiaramente politica eh, e secondo me è ancora, ancora da digerire cioè, secondo me devono ancora capire bene che cosa hanno fatto e secondo me ci sarà qualcuno che prima o poi solleva la questione di fronte a un giudice e cerca di, di, di forzare la mano aggiungendo nelle direttive, non so se avete dimestichezza Oltre agli articoli ci sono i considerando, cioè i considerando sono un po' da intendere come delle, delle note esplicative no? degli articoli della, della direttiva. E la, il considerando numero 53 è il considerando che spiega il senso dell'articolo 14 della direttiva. Eh, insomma anche qua mi sembra molto chiaro il, eh, il volere del legislatore europeo, cioè molto chiara l'intenzione, quindi non è che ci sia molto da interpretare. Allora, la scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel pubblico dominio e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Quindi, insomma, parte da, da, una precisa, da, da, un, diciamo, da, da un concetto di base che abbiamo già detto, quando un'opera cade in pubblico dominio, è in pubblico dominio, punto, cioè scade il diritto d'autore. E dice, nel settore delle arti visive... La circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione, l'accesso al patrimonio culturale. Ok, qui c'è una parentesi che probabilmente mi è partita. Nella... E quindi nel settore delle arti visive è giusto, cioè dice, è cosa buona che le opere in pubblico dominio vengano diffuse, perché questo promuove e favorisce l'accesso alla cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, che è quello in cui siamo ormai immersi da capo a piedi costantemente e giornalmente, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore sulle opere. Cioè se io continuo a mettere un diritto d'autore sulle riproduzioni va a finire che il suo diritto d'autore non finisce mai. Perché io continuo a rifotografare, no? quando finiscono i 70 anni, allora chiamo un altro fotografo e lo faccio rifotografare e via dicendo, alla fine è un po', passatemi insomma, un parallelismo un po', un po' forzato, ma che vi rende l'idea, è un po' come quando vengono fatti i remaster dei Pink Floyd, dei Queen, no? ogni tanto arrivano i remaster, il remaster delle zeppeli, che sono a volte delle operazioni commerciali, cioè il remaster dovrebbe servire a, dare una, una, insomma, a far suonare meglio, a ripulire le tracce, ma in realtà è un modo a volte per allungare la tutela perché nel momento in cui io faccio il remaster il, il diritto del produttore discografico riparte dalla data della, della rimasterizzazione e quindi sto dando nuova vita della roba che è stata registrata nel 75 magari ok e, e, e anche quello sarebbe molto discutibile però lì è un altro mondo col discografico qua di fatto però si, si ottiene lo stesso risultato cioè se io continuo a fotografare opere oh, che sono cadute in pubblico dominio e, aggiungo uno strato di diritti che è, che è incompatibile con il concetto di pubblico dominio. Okay? Quindi, inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione dell'Italia delle riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione trasfrontaliera delle opere delle arti visive di pubblico dominio. Caspita, qua il legislatore europeo l'ha detta proprio chiara. Se cioè, le direttive europee servono per... Eh, uniformare le regole dei vari stati membri dell'Unione Europea. Se nell'Unione Europea ci sono stati che hanno delle regole troppo diverse va a finire che poi quando le opere devono essere utilizzate in altri paesi si crea incertezza e nell'incertezza abbiamo visto chi vince. Nell'incertezza vince il titolare dei diritti non l'utilizzatore. L'utilizzatore nell'incertezza si deve astenere a volte perché, ripeto, non ha le risorse per affrontare una, una lite giudiziale, non vuole complicazioni, quindi si astiene. E questo fa male alla diffusione della conoscenza e alla promozione del, del, del patrimonio culturale, questo sta dicendo il legislatore. E guarda caso, indovinate su 27 paesi dell'Unione Europea chi è quello che ha le regole diverse. No, L'Italia, e altri pochi, però diciamo dei, dei grandi paesi è quella che si distingue, e voi direte, grazie, eh, grazie, siamo anche quelli che hanno il patrimonio più prezioso. È vero, cioè, è ovvio che questa norma che noi abbiamo e che io sto commentando ormai da ore, l'articolo 107 e 108, sono figlie di esigenze di tutela che noi abbiamo e che un, eh, un ungherese magari percepisce meno, no? un, un portoghese percepisce meno. È vero, ok, eh, però il legislatore europeo dice questa incertezza, questa differenza tra, tra norme incert crea incertezza e quindi mi va contro lo scopo fondamentale di questa direttiva che era proprio quello di creare un, uno standard di regole nuove per il, per il copyright digitale che funzioni per tutta l'Unione Europea e che, e che incentivi anche la circolazione trasfrontaliera delle opere. Alcune riproduzioni, finisco. Alcune riproduzioni di opere dell'arte visiva di pubblico dominio non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò, comunque, non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere le produzioni, come ad esempio le cartoline. Vabbè, ecco, questo, questo gran finale del considerando 53. Mm, boh me lo sarei risparmiato perché sembra andare in controtendenza a quello che dice prima, come se le cartoline fossero tutto questo problema e la vendita di cartoline fuori dei musei sostenesse l'economia dei paesi membri dell'Unione Europea, non lo so, però okay, hanno voluto lasciare questo spiraglio e dire ok, va bene pubblico dominio, però lasciamo questa possibilità. Io me la sarei risparmiata tranquillamente quell'ultima frasetta lì. Però, eh, mi sembra che fino a quella frase il resto del considerando 53 è così chiaro e cristallino che io ancora oggi, ormai passati due mesi dall'approvazione del decreto, non riesco a comprendere come eh, il legislatore italiano, il governo e in questo caso un ministero specifico abbia voluto andare a tirar dritto così e ignorare, ignorare la, la, la, la situazione e il dettato della, della, della direttiva europea. Ripeto secondo me è una storia che non è ancora finita e che avrà motivo di nelle prossime nei boh, prossimi mesi forse, prossimi anni, non lo so. Um,